e questo non è un problemino Mi faccio giusto un po' di materiali Ci prendiamo la mitraglietta e vediamo un po' come va Io ho già provato un tentativo con questa sfida E l'ho perso abbastanza in fretta in realtà Cioè ho perso diciamo la partita molto molto in fretta Però ok Vai mamma mia no no no no no no No no no no no, Qua questo fa un casino Questo fa un casino Questo fa saltare tutto in aria Non ci capisco più niente Dammi che Era un bot Mamma mia meno male che era un bot raga Per panico Ok, ci è andata bene. Dai, dammi tutta sta roba. Grazie. Mamma mia, raga, è andata molto molto bene. Ok, raga, volevo dirvi che sto registrando la sfida in streaming con i fan che mi controllano, quindi ovviamente non posso imbrogliare perché loro stanno praticamente come giocando con me, diciamo così. Mamma mia. No, non entrate, vi prego. Mamma mia. Che brutto errore qua. Non me l'aspettavo E niente ragazzi Anche voi volete aggiungervi alle live Guardare le live In cui giochiamo assieme Tra l'altro anche su Fortnite Qualche volta Basta che andate in descrizione Nella sezione live streaming E iniziate a seguirmi Mi è andata bene Fortunatamente L'avevo eliminato Attenzione sta un altro tipo qua Eh no però sto finendo i materiali Eh questo lo vorrei eliminare Ma come ci arrivo là sopra senza materiali Tra l'altro non c'ho manco il fucile a pompa è Proprio pericoloso stare qua Ma dove diavolo è? L Ho perso? Cioè sta sopra sotto Dov'è? Calmo Ok a posto Mi è andata bene dai Bende me le prendo Fucile a pompa me lo prendo Questo me lo prendo E mi prendo pure questo eh? Ci siamo migliorati un po' tutti il set Oltre altro nemico là Per ora raga non stiamo trovando auto da corsa Perché vabbè qui in realtà ne abbiamo trovate molto poche E cercherò di evitare comunque gli autogrill Perché di solito anche lì le auto si incontrano E prima ho perso proprio andando su un autogrill Quindi credo che sia la cosa migliore da fare evitarli E poi speriamo Speriamo fondamentalmente Oh, dai, vorrei prendere un'auto in realtà per muovermi ora. L'unico problema, ragazzi, è che facendolo, se non mi muovo sulle strade asfaltate, l'auto slitta e va molto lenta. Quindi, in quel caso, quasi quasi camminare meglio a piedi, insomma. Che è sta auto? No! Ma io ci sono andato pure contro!